degli argomenti vediamo un po quanti porto degli argomenti vediamo un po quanti di voi quanti di voi stanno a guardarmi perché naturalmente sto dal vivo non voglio perdere tempo ad editare ad editare il video a fare tutte le cose che di solito io faccio nel video Togliamo, ma già dal titolo capirete di che si tratta. Intanto, però, faccio due cose. Innanzitutto, metto il video in una lista di riproduzione, tipo domande e risposte dello YouTube, italiano e poi in preferiti, e poi eh, lo voglio eh, bene eh, mettere nella comunità dove quindi per forza dovrà arrivare giungere voci che sta uscendo questo video io dicevo lo faccio non lo faccio lo faccio non lo faccio un live faccio o non lo faccio perché c'è tempo ma non so esattamente di che parlare non so esattamente di che parlare e allora un momento E yeah. e yeah. metto anche tutti i miei canali e mettiamo il link il link che però potrebbe essere potrebbe essere ecco visto che che io che io già l'ho messo nella playlist mettiamo il link della playlist e che furbetto che Ecco qua. Adesso avevo detto che non mettevo i metadata, ma è stata un'attrazione più forte. Ecco qua. Ecco qua. Allora, voi domandate ed io risponderò. Già c'ho due like. Già c'ho due like. Ecco che mi risponde l'avvocato Catania Catania Francesco. Eh, in realtà, la Russia è forse la tredicesima potenza mondiale e dietro di noi, di diverse posizioni, è perfetto. forse prima ecco che io rispondo sempre ai commenti pure sotto gli altri video alle risposte ecco qua allora volevo parlare di tre cose anche se ciò tre like però non è intervenuto nessuno nella, nella live che poi voglio dire le luci con le quali mi illumino mi danno fastidio ma non ho possibilità di fare altrimenti voglio parlare delle elezioni voglio parlare eh, della guerra in russia Voglio parlare del caso della povera ragazza iraniana, ma soprattutto voglio rispondere alle vostre domande perché eh, devo dirlo, eh, negli ultimi tempi non è che mi sono proprio preparato, e vediamo un po': ecco, se posso coinvolgere nella, nella mischia. Qualche, eh, qualche amico qualche che di sicuro vi interesserà vediamo se c'è qualcuno che, che può venire purtroppo nel nel canale gabriele gabriele non vuole che io che io pubblicizzi le mie live poi ci sono un sacco sacco di canali qua non vi dico di che piattaforma perché non vorrei che si interpretasse che io porto traffico da un'altra parte Vo dicendo che sono in live, allora forza e coraggio, ditemi voi che cosa ne pensate. Ci sono persone che, che non invito, altrimenti solo il link che hanno fatto delle sorprese e... come scomodo utilizzare non va conoscendo le persone ecco forse si uniranno delle persone sto sto pubblicando quindi questa questa parte della live non va non va sprecata non è come quando io metto le foto le miniature è inevitabile ma inevitabile fare una propagazione delle proprie idee vediamo allora secondo me in Italia poi alla fine abbia vinto chi abbia vinto vediamo un po se qualcuno è entrato in chat in Italia indifferentemente da chi ha vinto poi deve prevalere la politica perché non, non conta la, la teoria politica, conta la pratica, conta quello che in economia si riuscirà a fare. E quindi a parole sono tutti magari per chissà che cosa, ma la, in pratica bisogna vedere. Quindi io non direi che l'Italia va a destra. L'Italia magari continuerà a andare a Mare Mengo come è sempre andata. Ma che da qui si teorizzi che non so l'estrema destra. E eh, caro Ivan grazie mille di essere partecipato di stare qua con noi e vediamo se c'è qualcun altro da invitare mi sembra di no volevo fare questa live prima ma la faccio adesso e delle elezioni di chi ha vinto beh abbiamo visto molte volte che hanno vinto eh, movimenti molto nuovi come la Lega, poi il movimento 5 Stelle, ma io credo che poi alla fine non si farà nulla di nuovo, che tutto continuerà come prima. No, della realtà generale, e beh. Per parlare della realtà generale bisogna chiamare in causa un ammiraglio, ma no, eh, io realmente della realtà generale ne capisco ben poco. E poi soprattutto purtroppo devo interrompere qua la live devo interrompere qua la live neanche ho potuto non so se la cancellerò comunque grazie federico bargiacchi ora ombre ora devo interrompere tutto qua adesso eh, perché perché perché la realtà è quella devo interromperla ciao ciao ciao